Buongiorno, a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo scaldacollo da uomo che ho deciso di chiamare scaldacollo king Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato nuovo che trovate sul sito di Uncinetando con i filati, si chiama Boxer Ogni gomito è da 50 grammi, misura 175 metri ed è formato da 50% lana vergine e 50% acrilico Ma vi posso assicurare che non punge per niente, è un filato veramente morbido um, io ho utilizzato per realizzare questo scaldacollo che è, eh, di circonferenza circa 72 cm di altezza 24 cm, ho utilizzato due gomitoli del grigio e un gomitolo del blu notte quindi un totale di 150 grammi ora eh, io nel video vi dico naturalmente cosa dovete fare se lo volete fare più piccolo ancora più largo a seconda dei gusti della persona a cui lo volete regalare io ho fatto diciamo una misurazione media non troppo stretta neanche troppo larga così mi è stato chiesto e neanche troppo alta ma voi potete farla molto più stretta e anche molto più larga nel farlo più stretta, io vi consiglio comunque di acquistare sempre 150 grammi. Nel farlo più grande, allora vi faccio vedere che del secondo gomitolo del grigio me ne è avanzato parecchio, me ne è avanzato meno di quello blu. Quindi in questo caso, vi consiglio comunque di andare a comprare un altro filato blu. Quindi invece di 150 grammi, fate 200 grammi, 100 per ogni colore. Io, però, um, oltre a questo scaldacollo che vedete, ho intenzione di creare anche un cappellino da abbinarci che però uscirà la settimana prossima. Per ora, concentrati. Entriamoci prima sul scaldacollo perché è un progetto veloce e rapido, poi settimana prossima, non so ancora se martedì o mercoledì, farò uscire anche il cappello da abbinarci. Quindi una lavorazione veramente semplice, alla fine è un giro che viene sempre ripetuto e eh, secondo me è una lavorazione molto molto maschile, non solo dovuta sia al colore che ho scelto, ma proprio al tipo di lavorazione, che è comunque un po' in rilievo, non tantissimo, infatti guardate è morbidissimo lo scaldacollo, non è venuto rigido, nonostante sia si abbiano queste lavorazioni un po' in rilievo, però vi posso assicurare che comunque lavorando con un uncinetto del 4,5 con questo tipo di filato e con tipo di lavorazione che ho usato viene morbidissima, guardate ovviamente è morbido morbido e come vi dicevo è un giro che va sempre ripetuto quindi una cosa molto semplice che rientra proprio nei nostri progetti facili e veloci. Detto ciò io vi lascio al video e come sempre se decidete di realizzarlo mi potete mandare le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o uh, anche come Uncentando con i filati se avete acquistato il filato presso il sito o presso la Merceria Coletti e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video video tutorial per poter realizzare il nostro scaldacollo da uomo io ho deciso di utilizzare il filato boxer che è della lana del cigno nero. Ogni gomitolo da 50 grammi misura 110 metri ed è fatto dal 50% lana vergine e 50% acrilico. I colori che ho scelto io sono due e sono il grigio e il blu notte e alterneremo i due, i due um, colori. Allora iniziamo a lavorare con il grigio, io lavorerò con l'uncinetto, scusate sposto un po' i filati del 4 e mezzo lavoreremo in tondo io ho montato 100 quindi come vi ho detto io lavorerò col 4 e mezzo e ho montato 90 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 3 quindi se volete fare lo scaldacollo o più largo o più stretto dovete andare ad aumentare e diminuire di 3 catenelle io ho montato tante catenelle da avere una circonferenza di circa 72 centimetri che sembra tanto per essere uno scaldacollo ma è su richiesta del mio amico che non lo vuole troppo stretto ma vuole uno scaldacollo un po più largo eh, quindi eh, ho montato Tante catenelle da arrivare ad avere circa 72 centimetri di circonferenza. Però ripeto: se voi lo volete fare o più grande o più piccolo, non dovete fare altro che andare ad aumentare o diminuire di 3, 6, 9 e così via di catenelle. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e poi andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella. Quindi primo giro semplicissimo, eh, anche se in realtà questo sarebbe il nostro giro base, però dopo spiego meglio. Quindi andiamo a fare come primo giro una maglia alta in ogni catenella, in questa maniera, per un totale, nel mio caso, di 90 maglie alte. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva ma entro nel filo dietro. Quindi vedete non entro per tutta la maglia alta ma solo nel filo dietro e vado a fare una maglia alta. Ancora prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e di nuovo prendo solo il filo dietro. E ricomincio da capo. Quindi vado nella maglia alta successiva, realizzo una normale maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, invece realizzo una maglia alta in rilievo, però andando solo filo dietro. ancora vado una maglia alta successiva entro sempre nel filo dietro e vado a fare una maglia alta e ricomincio da capo quindi maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta rilievo dietro entrando quindi nel filo dietro una seconda maglia alta nel filo dietro e si ricomincia bisogna fare questo per tutto il nostro primo giro ah sì in realtà questo è il nostro primo giro quindi per non confonderci il giro che abbiamo fatto prima è un giro base che non andremo più a ripetere mentre questo che stiamo facendo è il nostro primo giro quindi ripeto quello di prima era il giro base questo è il primo giro così non ci andiamo a confondere allora quindi sto per terminare il mio primo giro ricordiamoci questa alla fine l'abbiamo chiamato giro base quindi entro con l'uncinetto nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima ora il giro che abbiamo fatto è il giro che andremo sempre a ripetere solo che io adesso alternerò i colori perché farò due strisce di grigio e una striscia di blu quindi non spezzo il filo perché poi me lo riporterò su e vado a fare in questa maniera quindi mi aggancio il blu e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Scusate questo blu, okay. mi sono agganciata qui entro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una, due e tre prendo il filo e vado a lavorare normalmente come abbiamo lavorato il giro, quindi andiamo a ripetere sempre il primo giro, quindi vado alla maglia alta successiva, entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e di nuovo entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta, vado dove ho la maglia alta e ricomincio da capo facendo una maglia alta normale. E continuo così quindi per tutto il mio, il mio giro perché questo è il giro che andremo sempre a ripetere vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta rilievo entrando nel filo dietro scusate mi tiro un po di filo e ancora maglia alta successiva filo dietro maglia alta e si ricomincia maglia alta normale e due maglie alte rilievo dietro vedete la lavorazione che viene fuori questa vedremo questi piccoli scalini qui che daranno un movimento al nostro scaldacollo. Io continuo ad alternare così. Come vi ho detto, farò un giro di blu notte e due giri di grigio, però ripetendo sempre il giro è sempre quello, e vi dirò per quante volte ho ripetuto questo giro allora io ho terminato lo scaldacollo da uomo e uh, vi ripeto che a me è venuto largo 72 cm mentre come altezza ho lavorato per 24 cm naturalmente voi lo volete fare più piccolo e anche più alto io uh, come vedete ho cambiato il colore ogni due giri uh, quindi ho fatto ogni due giri di grigio e un, di, eh, un giro di blu scuro e adesso ho intenzione di fare anche un cappellino utilizzando sempre lo stesso filato da abbinarci però questa è la prima parte quindi per adesso io mi fermo qui e, e questo è il mio scaldacollo